Buongiorno e benvenuti nel mio canale di cucina Oggi prepareremo un pollo all'arancia e miele In un tegame o una ciotola capiente disponiamo 12 sobracosci di pollo Dopodiché uniamo dello zenzero grattugiato sale rosa pepe nero e versiamo un cucchiaio di miele e poi aggiungiamo il succo di due arance spremute copriamo con la pellicola e lasciamo marinare per un paio d'ore dopo aver marinato il pollo andiamo a cuocere in un tegame versiamo un generoso giro d'olio e rosoliamo il pollo a fuoco vivace Dopo aver rosolato il pollo, aggiungiamo il succo della marinatura. Copriamo con un coperchio e cuociamo per circa 50 minuti a fuoco medio. Circa 10 minuti prima della fine della cottura, aggiungiamo la scorza di un'arancia, un cucchiaio un di miele e lasciamo cuocere a fuoco vivace in modo che il sughetto si restringa Portiamo a cottura e poi impiattiamo. Grazie per aver visto il video. Lasciate un commento se vi è piaciuta la ricetta e iscrivetevi al mio canale di cucina. Condividete i miei video. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao da Gianni.